Questo spettacolo è un spettacolo modulare alla fine. 300 repliche sono state, 300 pro progetti diversi in realtà, sempre diverso, Anche questa sera farò qualcosa di molto diverso da quello che ho fatto eh, non so, qualche giorno fa anche in altri teatri, in altri luoghi, perché eh, è talmente tanto materiale. È tal talmente enorme il materiale che è importante anche raccontare eh, queste storie. Eh, siccome il mio lavoro è soprattutto un lavoro orientato verso le nuove generazioni. Io lavoro prevalentemente con questo tipo di criterio, cioè io penso che la memoria non debba essere memoria del passato, non è il 25 aprile della resistenza, il 26, 27, 28. Dobbiamo portare queste storie dappertutto, nei luoghi della memoria, nelle scuole, negli auditori, nelle piazze, nei grandi teatri. E questo progetto poi si è inevitabilmente eh, unito con i fratelli Severini, cioè i gang, dove poi da lì non, siamo, non abbiamo permesso di andare in giro. Avevamo già fatto l'esperienza insieme, straordinaria, di un disco doppio e di quasi 500 repliche di spettacoli in giro per l'Italia, col Paese della Vergogna, dove lì raccontavamo 70 anni di storia italiana, ma raccontavamo anche tutto quello che è accaduto dopo, e il 25 aprile ci cioè raccontavamo le storie di Piazza Fontana, di Brescia, di, di, di, di tutte le state impunite, no? e arrivavamo a, alle storie di mafia, quindi a Peppino, in passato, fino ad arrivare a Ustica. E invece, questo è un lavoro essenzialmente sulla resistenza e sulle resistenze, cioè l'idea di Piero Calamandrei, cioè l'idea che conclude poi questo spettacolo, l'idea cioè di un filo che parte da, dalla scelta, scelta diciamo di opporsi al fascismo con le armi e arrivare ad un paese democratico dove i valori di quella resistenza, di quella scelta sono scritti all'interno della Costituzione ed è questo il luogo, l'unico luogo possibile in cui persone diverse si possono trovare.